Charlie Zeteron, matrimonio? Mai dire mai, ma resto contraria. Affascinante e raffinata, Charlie Zeteron è una delle icone femminili per eccellenza della contemporaneità e ha dimostrato di essere molto impegnata nella lotta a qualsiasi tipo di stereotipo. Sempre pronta a difendere la libertà di scelta delle donne, la star di Hollywood non si è mai dichiarata favorevole al matrimonio, prediligendo invece la convivenza. A chi le chiese se potrà mai cambiare idea, l'attrice risponde sempre con un amletico mai dire mai. Abito bianco? No, grazie. Molte ragazze, fin da quando sono bambine. Sognano il loro grande giorno, in cui sfileranno lungo la navata pronte a coronare il loro sogno d'amore. Charlie Zetteron però non ha mai sentito l'esigenza di indossare l'abito bianco e lo ha dimostrato convivendo per oltre dieci anni con il suo ex compagno, l'attore e regista Stuart Tomonsen. La bellissima attrice di origini sudafricane ha però sottolineato il fatto di non essere il tipo di persona che fa progetti a lungo termine perciò sarebbe anche disposta a cambiare idea, qualora incontrasse un uomo che le facesse completamente perdere la testa. Durante la sua passata relazione con Sam Penn alcuni rumors avevano parlato di un possibile matrimonio, mai confermato dai due diretti interessati, la biondissima star di Hollywood non ha mai dimostrato alcun desiderio di portare un anello al dito anulare e tuttora si ritiene felice e realizzata come mamma single. La gioia di avere un compagno con cui condividere la sua quotidianità e i suoi pensieri sarebbe già sufficiente, Charlize non ha mai condiviso il sogno di indossare il velo. La sua contrarietà al matrimonio, secondo molti, dipenderebbe anche dal difficile rapporto che hanno vissuto i suoi genitori, la madre. Per difendersi dall'ennesima violenza subita dal marito, gli ha sparato, uccidendolo per legittima difesa. Uno shock che ha cambiato la vita della Teroni in modo inequivocabile, trasformandola in una donna forte, ma allo stesso tempo dal fragile passato. Oggi la star di Hollywood appare più forte che mai, felice e realizzata grazie allamore per i suoi due adorati bambini e al successo professionale, il matrimonio non serve. Charlie Zetterone lidea dellamore. La bellissima Charlie Theron ha avuto una lunga convivenza con il suo collega Stuart Townsend e un'appassionata relazione con il celebre Sam Penn, ciò che conta per l'attrice è vivere con il proprio compagno la bellezza e la semplicità della quotidianità, facendo affidamento l'uno sull'altra in qualsiasi momento e condividendo i principali obiettivi della vita. Ad oggi. Single più affascinante che mai, la star di Hollywood sarebbe felice di incontrare un uomo con cui intraprendere un nuovo percorso di vita. La Perona ha affermato più volte che nessuna donna abbia bisogno obbligatoriamente di un uomo, la bellezza di un rapporto consiste nel migliorarsi a vicenda, arricchendo le proprie vite in modo unico e speciale. La sua vita in questo momento è ricca di gioie e soddisfazioni familiari e lavorative, oltre allimpegno che dedica quotidianamente per la difesa dei diritti civili, Charlie Zeterone è una donna coraggiosa, che ha fatto della sua esistenza un monito per molte altre donne.